Ciao a tutti, benvenuti in Accademia, oggi vi faremo vedere una crostatina ricotta e pere e una crostatina eh, con mousse al cocco e crema e lamponi. Come prima cosa facciamo la sablé, quindi mettiamo il burro e la farina setacciata e facciamo sabbiare. Ora possiamo mettere lo zucchero a velo setacciato e infine aggiungiamo i tuorli. Una volta pronto togliamo l'impasto, lo mettiamo in una pellicola facendo un panetto e lo mettiamo in frigo a riposare. Il panetto è pronto, l'abbiamo lasciato, lasciato riposare in frigo per circa due ore e ora lo stendiamo. Con il coppa pasta creo la base della mia crostata, taglio una striscia. e la metto intorno al coppapasta per creare il bordo e buco il fondo della crostatina con uno stuzzicadenti. Inforniamo la crostatina a 160 gradi per un quarto d'ora circa. Passiamo alla preparazione della ricotta, aggiungiamo lo zucchero a velo e poi mettiamo un po' di cannella. Adesso faremo la ganascia al rum e pere. Prendiamo il glucosio e ci uniamo il miele. Poi uniamo lo zucchero semolato. E infine la panna. E scaldiamo tutto. Adesso prendiamo 100 g di cioccolato fondente. Una volta pesato il cioccolato, emulsioniamo i zuccheri con la panna. Intanto Anna frulla le pere. Una volta che le pere sono frullate, le aggiungiamo. Alla fine aggiungiamo il rum a filo adesso passiamo alla preparazione della crema ai lamponi montiamo la panna poi aggiungiamo il mascarpone e montiamo e poi una volta montato aggiungiamo lo zucchero a velo e facciamo montare un altro po e adesso Aggiungiamo il succo dei lamponi e un po' di succo di limone. Ora prepariamo la moussa al cocco. Abbiamo il latte in cui aggiungiamo il cocco. E va lasciato in infusione per due ore in frigorifero. Pesiamo la metà del latte e in un'altra ciotola peso la metà del cocco. Riuniamo il latte e facciamo la panna semimontata. Aggiungiamo anche la vaniglia alla panna. Qui ho scaldato un pochino di panna in cui vado a sciogliere la gelatina strizzata. Ora possiamo aggiungere il latte con il cocco che avevamo filtrato nella meringa girando dal basso verso, verso l'alto. La panna semimontata. E infine aggiungiamo la panna in cui avevo sciolto la gelatina. Va la lasciato riposare in frigo fino a totale rassodamento. Questa è la sablé che abbiamo realizzato poco fa. Noi utilizziamo anche una variante che abbiamo realizzato togliendo una parte di farina e aggiungendo una parte di cacao. Ora Andiamo a finire le nostre crostatine con le varie creme che abbiamo preparato. Per quella di pere ricotta usiamo la crostatina classica. Mettiamo sotto la ricotta e cannella. Sopra la ganache pere rum. E, eh, come decorazione abbiamo realizzato queste fettine di pere tagliate sottili e passate in forno con eh, lo zucchero di canna. Adesso andiamo a riempire la crostatina a base cacao con mousse al cocco, crema e lamponi. Come decorazione utilizziamo un ricciolo di cioccolato e delle meringhette al lampone.